mozione. 30, 30 secondi, eh, solo per dire che lunedì ci sarà una commissione sull'argomento, in realtà Roma Capitale ha seguito con molta attenzione questo tema, è intervenuto su migliaia di pini, eh, il tema è molto complesso perché bisognava aspettare le linee guida del Ministero che peraltro sono arrivati solo qualche giorno fa, per cui comunque io chiederei veramente al consigliere... Eh, Bordoni di ritirare la, la, la mozione, altrimenti comunque il Movimento 5 Stelle su questa mozione si astiene, ma comunque la stiamo seguendo con moltissima attenzione perché i pini di Roma sono un valore. Grazie.